Lei um, ha parlato della sua passione per la banalità del male, la sua trilogia del male, e anche, ci vuoi dire qualcosa appunto? Ha parlato anche del fascino del lettore per le storie nere. Sì, ma guarda, io, come dicevo prima,. Mh... Mi interessa poco quello che è il giallo investigativo, cioè mi interessa poco il giallo, quello che gli inglesi chiamano il il giallo dove c'è comunque il detective che arriva a un certo punto quando le cose sono già successe poi c'è il famoso mistero comunque da svelare. Mi interessa di più invece punto, tutto quello che ha a che fare con la psicologia dei personaggi che si muovono all'interno delle situazioni nere, quindi all'interno del male, quindi il, il cervello dell'assassino, il cervello della vittima, quelli che sono i pensieri, quindi anche tutta la dimensione appunto, psicologica che sta dietro la creazione di una storia nera. Parallelità del male perché effettivamente tutti i, i grandi. Comunque i casi di cronaca che abbiamo visto negli ultimi anni hanno a che fare con un male inaspettato, quindi veramente con il male della porta accanto, cioè situazioni apparentemente protette, eh, se si va addirittura a guardare i casi di femminicidio sono quasi tutti consumati all'interno delle famiglie, quindi quelle che dovrebbero essere le situazioni di assoluta protezione sono in realtà le situazioni dove il male si consuma nelle sue forme più aberranti. A me da scrittore interessa questo, eh, devo dire che anche il pubblico comunque risponde perché c'è poi anche un, un atteggiamento, eh, non lo nascondo anche da parte mia, molto morboso nei confronti di queste situazioni